Per arrivare al concetto di impedenza in regime sinusoidale dobbiamo definire il bipolo passivo lineare, sempre in regime sinusoidale. Consideriamo il simbolo del bipolo generico, quindi un elemento a due terminali. Immaginiamolo inserito in un circuito. In regime sinusoidale in modo tale che la tensione ai suoi capi sia rappresentata dalla, dal fasore V e la corrente che lo attraversa sia rappresentata dal fasore I nel rispetto della convenzione dei segni dei bipoli passivi, quindi con la corrente entrante nel morsetto eh, individuato col segno più della tensione. In generale Abbiamo, possiamo sempre definire la tensione v come il, il fasore avente modulo pari al valore efficace della tensione e fase Φ. con v e analogamente per la corrente definiamo il suo fasore I come quel fasore avente modulo pari al valore efficace I è fase generica Ficoni. Nella definizione di bipolo passivo lineare in regime sinusoidale, dobbiamo semplicemente verificare il fatto che esiste una proporzionalità di tipo rappresentata da un numero complesso tra il fasore della tensione e il fasore della corrente. Quindi questa proporzionalità la possiamo esprimere dicendo che il rapporto fra la tensione, il fasore della tensione V e il fasore della corrente I è un valore costante, però costante complesso questo valore costante complesso viene chiamata l'impedenza del bipolo passivo lineare il simbolo che si associa all'impedenza di solito è la lettera z quindi noi possiamo definire l'impedenza del generico bipolo passivo lineare in regime sinusoidale come quel numero complesso Z dato dal rapporto fra il fasore della tensione e il fasore della corrente nel bipolo stesso. Quindi questo bipolo noi lo possiamo pensare rappresentato dalla sua impedenza Z. Se osserviamo l'espressione dell'impedenza, risulta immediatamente visibile l'analogia con la definizione di eh, resistenza che otteniamo dalla legge di Ohm come rapporto fra la tensione e la corrente che in quel caso però sono rappresentati da numeri reali, mentre invece in questo caso l'impedenza è rappresentata da un numero complesso dato dal rapporto di due numeri complessi, per questo motivo questa espressione prende il nome di, anche di legge di Ohm generalizzata. è evidente che l'unità di misura dell'impedenza continua a essere ohm come nel caso in corrente continua essendo comunque il rapporto di una tensione con una corrente quindi l'unità di misura dell'impedenza è ohm Sviluppiamo l'espressione della legge di Ohm generalizzata per scendere un po' più nel dettaglio sul il valore con, del numero complesso rappresentato dall'impedenza z, quindi noi possiamo, avendo definito i due fasori V e I, eh, da questa risulta, risulta chiaro che z è dato dal rapporto dei due fasori che per comodità abbiamo espresso in notazione polare quindi avremo che nel rapporto dei numeri complessi il, il risultato avrà modulo dato dal rapporto dei moduli quindi il rapporto dei valori efficaci di tensione e di corrente e angolo dato dalla differenza degli angoli rappresentanti la fase della tensione e la fase della corrente quindi abbiamo che il rapporto dei, eh, dei valorificaggi di tensione e corrente mi dà il modulo dell'impedenza mentre invece la differenza delle, della fase della tensione con la fase della corrente nell'impedenza stessa, mi dà quello che prende il nome di angolo caratteristico dell'impedenza. Una cosa da mettere subito in chiaro che, è che l'impedenza Z, nonostante sia un numero complesso, eh, quindi come V e I, però. Non rappresenta un fasore. Se per fasore intendiamo il quel numero complesso che rappresenta un andamento di una grandezza sinusoidale, la z non rappresenta l'andamento di una grandezza sinusoidale, ma rappresenta semplicemente quel coefficiente complesso che mi dà la proporzionalità fra la tensione e la corrente sinusoidali. Che interessano il bipolo passivo lineare. Per uscire dal, dal caso così generico e non definito, abbiamo che i bipoli passivi lineari in realtà saranno formati da, dalla presenza, eh, contemporaneamente o meno, di componenti di tipo resistivo, induttivo e capacitivo. Quindi il bipolo passivo lineare il bipolo passivo lineare è rappresentato dalla sua impedenza che a sua volta sarà rappresentativa della presenza di una componente resistiva induttiva e capacitiva, quindi in pratica un, un bipolo lineare passivo in regime sinusoidale sarà dato da una combinazione di R, L e C, quindi tornando all'espressione che abbiamo ricavato per l'impedenza, vediamo che l'impedenza come tutti i numeri complessi può essere rappresentata sul, sul piano di Gauss quindi disegniamo un generico piano di Gauss assi reale e immaginario una generica impedenza z sarà rappresentata dal vettore z che ha modulo uguale al rapporto dei moduli della tensione, dei valori efficaci della tensione e della corrente, quindi il cui modulo è V fratto i e il cui angolo caratteristico è questo che lo possiamo chiamare Φ, dato appunto dalla differenza fra la fase della tensione e la fase della corrente. Ripeto ancora che non dovremmo chiamare l'angolo Φ dell'impedenza come fase, ma lo dovremmo chiamare come angolo caratteristico, perché il nome fase lo riserviamo appunto alla fase di grandezze sinusoidali, quindi lo utilizziamo per i, per i fasori rappresentativi delle grandezze, grandezze sinusoidali come la tensione e la corrente, mentre invece la z, ripeto, è semplicemente un numero complesso che rappresenta la proporzionalità fra tensione e la corrente per un bipolo passivo lineare se dell'impedenza noi ne vogliamo calcolare le componenti reale e immaginario, questo sappiamo come fare semplicemente applicando il teorema di, di Pitagora allora alla, la z generica può sempre essere espressa, qua l'abbiamo espressa in forma polare come v fratto i angolo caratteristico Φ, che possiamo anche esprimere in forma cartesiana con una parte reale data da v fratto i per il coseno dell'angolo caratteristico Φ e una parte immaginaria più j quindi v fratto i sempre per il seno dell'angolo phi la parte reale dell'impedenza rappresenta, vedremo più avanti, la componente resistiva dell'impedenza, quindi gli si dà il simbolo R, mentre alla parte immaginaria rappresenta, vedremo anche questa successivamente, la componente eh, reattiva dell'impedenza che utilizza come, come simbolo la, la X. Quindi in definitiva l'impedenza del bipolo passivo lineare in regime sinusoidale è quel numero complesso che rappresenta la proporzionalità fra la tensione, il fasore della tensione e il fasore della corrente nel bipolo, vi ricordo, nel rispetto questo della, della convenzione dei segni, in modo che il, il segno della legge di Ohm generalizzata sia correttamente positivo. Ricapitolando appunto quindi le relazioni eh, esistenti fra la parte reale e la parte immaginaria dell'impedenza e il suo modulo, il suo angolo caratteristico, noi possiamo scrivere che, che il modulo dell'impedenza Z non è altro che la radice quadrata dei quadrati di parte reale e parte immaginaria e che il suo angolo caratteristico sarà l'arco tangente di parte immaginaria diviso parte reale dove la parte immaginaria x vi ricordo essere la definita reattanza Chiamata reattanza e la parte reale R è, la, è semplicemente la resistenza o componente resistiva dell'impedenza. Quindi, l'altra coppia di formule che mi consentono di passare dalla rappresentazione polare a quella cartesiana sono le classiche provenienti dall'applicazione del teorema di Pitagora che abbiamo già scritto prima, quindi R sarà dato dal modulo dell'impedenza Z per il coseno dell'angolo caratteristico e la reattanza X sarà data dal modulo dell'impedenza Z per il seno dell'angolo caratteristico